Atletica, Berlino, record su 600 per la Semenia, Asta a Kendricks, Giavellotto a Vetter. Ultima tappa stagionale del circuito World Challenge IAFA-Berlino. La serata di Atletica offre riscontri di primo livello, con un primato del mondo come ciliegina sulla torta. Caster Semenia accorcia il suo raggio d'azione. Dopo l'esperienza sui 1500 a Londra, bronzo sulla distanza, si lancia nei 600 per cancellare il limite della Quirot. Abbatte il muro del 122, 12177, la sudafricana bussa la porta della storia. Non corre da sola, perché l'americana Vison si dimostra temibile non solo sugli 800. 12.239. È seconda davanti alla Milion Saba. Il giamaicano forte copre i 100 in 991. Stacca nettamente il Turco Guliev, campione mondiale dei 200. Al femminile, sigillo della Bartoletta. 1104. Ritrova smalto nella velocità, ma manca l'appuntamento con il lungo, dove è solo sesta. La Saunders, 6.72, regola la Spanovic e la Proctor, quinta la Cliccina, non alla Strati, 6.31. La Asher Smith, 2241. Prevale di tre centesimi sulla Talu nei 200, a seguire Jackson e Francis, specialiste del giro di pista. Splendida performance della Closter Alphen nei 1500. Talento in prepotente ascesa, 35.892 il suo riferimento. La keniana Tanui 90.370, si iscrive alla lunga lista di atlete in grado di flirtare con la barriera dei 9 minuti nei 3.000 siepi, primato per la Krause, 91.185, mentre valeva domestica i 5.000 in volata, 131.100. 1.254 della Manning nei 100 HS, solo quarta la connazionale nazionale Harper. Nei 110 HS, Merit, 1317, in chioda Allen. Kendricks si conferma padrone dell'asta. 5.86, alla sua ruota il polacco Lisec. Dopo la controprestazione di Zurigo, si rivede la Villenie, terzo con 5.71. Peso a Storl, 21.11, è Germania anche nel giavellotto, con Vetter che controlla Roller. 89.85 per il secondo di sempre nella specialità. Malachowski, infine, accende il disco, 67.18.